Buon pomeriggio a tutti, eh, grazie sì. di essere ancora qua a quest'ora, so che da stamattina presto eh, lavorate. Se volete prendere qualcosa magari da bere e portarvelo qua, non so se avete necessità. Mi allora, è stato chiesto di parlare di Iran, eh, la mia idea era quella di presentarvi i due fronti su cui la leadership della Repubblica Islamica Liberale si trova al momento di difficoltà, quindi la politica interna e la politica estera, tenuto conto del fatto che eh, tra eh, meno di un anno e febbraio del 2019 la Repubblica Islamica compirà i suoi 40 anni quindi eh, ci sono molti analisti che stanno facendo una riflessione su questo sul fatto che possa sopravvivere eh, fino a quel momento. Sul fronte interno avete sentito che negli ultimi mesi ci sono state delle proteste. Molto forti in Iran, che sono iniziate il 28 dicembre nella città santa di Mashhad, situata nella regione del Ghorasan, cioè quella alla frontiera con l'Afghanistan, nell'Iran nord-orientale. Eh, molti analisti si sono posti la domanda in che misura queste proteste di fine dicembre, inizio a gennaio 2018, assomigliano o meno alle proteste del 2009, quelle che erano state scatenate dal movimento verde di opposizione, eh, dopo posizione proprio all'interno della cornice della Repubblica Islamica e eh, rispetto a quelle del 2009 le proteste del 2017-2018 non partono da Teheran eh, ma dalla qualità anche lontane, eh, difficile anche di decifrare un po'. È stato un po' per i giornalisti cercare di capire cosa succedeva durante le vacanze di Natale, era un po' come cercare di capire la Brexit eh, avendo solamente delle informazioni da Londra. I giornalisti corrispondenti si trovavano a Teheran, eh, molti non hanno nemmeno avuto un visto per andare, mentre invece quello che era importante è cercare di capire cosa succedeva nelle periferie. Ci sono stati eh, movimenti di protesta nelle località eh, più remote del paese, non sono state scatenate dalla borghesia eh, quest'ultima volta, come era invece successo nel 2009, ma dai centri sociali anche più bassi, eh, sono state scatenate dai pessionanti, dagli operai. Eh, non hanno eh, avuto, a differenza del 2009, un leader in qualche misura carismatico, ricordiamo che nel 2009 a guidare il Movimento Verde erano stati Carubi, un signore con il turbatte bianco, un membro del Cleo Scita. era stato poi eh, Moussa eh, che aveva già avuto un ruolo importante come primo ministro negli anni Ottanta, e poi sua moglie Zarata Rach che era un rettore di una importante università femminile. Questi tre personaggi sono scomparsi nel nulla il 14 di febbraio del 2011 e sono ancora oggi ogni arresti domiciliari. Le proteste invece degli ultimi mesi sono proteste a Cefale dove non abbiamo potuto trovare l'ombra di un libro, anche se in un certo momento qualcuno ha fatto riferimento ai Moselli del Popolo, ai Mosgèdi Nechal che è in esilio in Francia e eh, c'è stato qualche slogan anche a favore eh, di Ciro Paladì, quindi eh, di Resagero Paladini, figlio dell'ultimo sciacquo che era morto l'indomani della rivoluzione. In realtà eh, non sono eh, leader con una qualche legittimità in Iran eh, per due motivi. Eh, per quanto riguarda i concetti del popolo sono quel movimento eh, D'opposizione che nel 1980, quando Saddam Hussein aveva invaso l'Iran, eh, pensando di poter approfittare della debolezza dell'Iran all'indomani della rivoluzione del 1979, i riusciti del popolo sono espatriati nel vicini Iraq e si sono messi ad attaccare l'Iran con Saddam Hussein. E questo ovviamente li ha messi in una posizione tale eh, per cui oggi in Iran sono odiati, sono invisi a gran parte della popolazione. Eh, per quanto invece la monarchia, eh, la popolazione iraniana in media 35 anni non hanno una gran memoria del tempo dello Shah ma i loro genitori hanno memoria della SAVAC, della, della polizia segreta e soprattutto eh, nessuna voglia di avere un rampollo eh, che sa Washington eh, monarca monarchico che però non ha nessun legame con eh, l'Iran e soprattutto non ha coscienza eh, dei problemi attuali dell'Iran non è tanto meno in grado di risolvere. Inoltre a differenza delle proteste del 2009, eh, le motivazioni eh, delle proteste di quest'anno non sono state politiche nel 2009, eh, anche, chi, anche gli iraniani della diaspora avevano il braccioletto verde, la camicia verde, protestavano per motivi politici, cioè volevano un rinnovamento dal punto di vista politico, una riforma dell'interno. Mentre invece cioè, le proteste di quest'anno hanno avuto motivazioni in primis economiche e adesso vengo a dire esattamente di che cosa si trattava. Ma prima Voglio fare un parallelo con l'Italia perché quello che è successo a Masciare il 28 dicembre del 2017 poteva probabilmente succedere anche a con l'Italia perché la Mincia è stata bancarotta in un istituto di credito eh, che si chiama Samen a che operava senza docenza eh, ed è fallito eh, da un giorno all'altro. E' fallito proprio così via nei risparmi di tanti piccoli risparmiatori, un po' come è successo se volete con la Banca Truria. C'è una certa colpevolezza da parte della Banca Centrale Iraniana perché, perché non ha esercitato tutti i controlli eh, che dovrebbero avere invece fare le autorità regolatorie e quindi avrebbero potuto in questo, in questo modo impedire il fallimento le cause eh, sono state in primis economiche diciamo, delle protese, e in primis l'abolizione dei sussidi a un quarto della popolazione eh, la popolazione iraniana fatto che un paese ricco di petrolio e di gas gode di una serie di facilitazioni, innanzitutto la benzina non costa poco niente, il gasolio per il riscaldamento pure perché? perché se il nostro paese è ricco di queste risorse dobbiamo poterne godere senza pagare eh, i sussidi vengono energiti a un quarto della popolazione gli iraniani sono 84 milioni e eh, circa 20 milioni di iraniani hanno fatto domanda e ottenuto un sussidio mensile di eh, una cifra equivalente a 9 euro. Quindi tutti i mesi ricevono se ricevono, tenete conto un ingegnere di Iran riceve uno stipendio di 500 euro più o meno, per cui il costo della vita però è eh, caro, cioè la vita costa cara a Teheran, come costa cara il vengo da Torino. Mio padre che va e viene all'Iran riesce fare la spesa a Teheran Alta, quindi nei quartieri borghesi, equivale a fare la spesa al mercato di Madame, Piazza Madama Cristina a Torino, in una zona assolutamente centrale. Addirittura, l'anno scorso, mi ha detto di essere andato a comprare frutta e verdura nel droghiere sotto casa, e non al mercato dove si prende poco, insomma, immaginiamo di andare a fare la spesa che so, al mercato di Piazza San Marco, qua a Milano, e si è trovato le ciliegie all'equivalente di 13 euro al chilo. E lui, prima ne ha preso un po', poi si è reso conto che non era un euro tre ma a 13 euro al chilo le ha restituite dicendo ma siete manchi a venderla questa cifra e il commerciante ha detto che vale, noi le vendiamo a 13 euro al chilo quindi questo vi dà anche l'indice di un certo divario tra le diverse Classi eh, sociali. Insomma, il porto della popolazione riceve 9 euro al mese perché, perché questa era stata una decisione populista dell'ex eh, presidente Mahmoud Ahmadinejad, eletto conservatore che ha regnato di fatto eh, tra il 2005 e il 2013, quando poi è stato eletto l'attuale presidente eh, Rohan. Il Presidente Rouhani ha deciso eh, l'anno scorso, in autunno, di abolire i sussidi perché pesano perché troppo sul budget del governo e questo ha fatto arrabbiare parecchio la gente. Poi ha deciso anche di aumentare i prezzi eh, della benzina. La benzina in Iran costava 0,20 centesimi di euro al litro, che non riescono nemmeno a far fronte al prezzo, al costo dell'estrazione e della raffinazione una cifra veramente irrisoria e sussidiata e di aumentarlo al 0,34 centesimi di euro ma questo non è piaciuto alla popolazione e anche l'aumento delle bollette di luce gas del 40% perché? perché aumentare i prezzi delle risorse energetiche è anche un modo per indurre la popolazione a consumare meno ad avere un minimo di risparmio energetico in Iran eh, a Teheran eh, è un altopiano, l'inverno nevica ci sono però delle belle giornate e magari cosa faremo noi a Milano a Torino? Beh, abbassiamo la manopola del riscaldamento, da 5 la mettiamo a 2 e la spendiamo nelle ore più calde loro no, spalancano le finestre perché intanto l'energia è gratuita e quindi non ci si pensa. Quindi l'obiettivo del governo è appunto anche cercare di cambiare la mentalità della popolazione. Poi le autorità hanno deciso per decreto di aumentare le multe stradali. Le multe stradali sono state triplicate. Perché? Perché erano irrisorie e la gente continuava ad attraversare il corroso. Eh, e poi è stata triplicata la tassa per andare all'estero. Eh, io passaporto iraniano, eh, c'è scritto che io sono residente in Italia, ma io, come chiunque altro che ha il diritto di recarsi all'estero, quindi non le ragazze che devono, per esempio, fare il servizio militare, che devono invece non possono marcare la frontiera per un certo numero di anni, Beh, eh, la prima volta che vado, eh, che torno in Italia dopo aver fatto una vacanza a Tehran, pago 14 euro. Con la nuova misura introdotta da Roami, eh, la prima volta pago 44 euro per il primo viaggio, dopodiché pago 88 euro ogni volta che voglio lasciare l'Iran. Questo vale per me, che ho un reddito italiano, vivo in Italia e vado là ogni tanto, ma vale anche per l'iraniano che si deve muovere per motivi di business, che va in pellegrinaggio alla Mecca piuttosto che a Nejaf e a Kervela, oppure che decide banalmente di andare a Dubai per fare compra. Tenete conto che questa tassa incide enormemente sui, sui viaggi. No? Un viaggio Milano-Terran in alcuni periodi dell'anno con l'Iranera, quindi la compagnia di bandiera, costa 150 euro. Se voi ci dovete aggiungere 88 euro di tassa, eh, pesa in modo enorme. Quindi questo ha fatto arrabbiare sia gli iraniani che abitano in Iran sia gli iraniani della diaspora. Eh, questi aumenti appunto eh, hanno un immediato in termini di politica monetaria perché, perché se tu aumenti togliere i sussidi aumenti i prezzi si scatena l'inflazione l'inflazione in Iran è già a due cifre e il documento recessione l'economia della Repubblica Islamica dell'Iran ha poi recuperato, l'inflazione è in calo, ma il tasso ufficiale di disoccupazione è uno dei problemi maggiori delle autorità, perché il tasso ufficiale eh, di disoccupazione è attorno al 12,4%. Quando però andiamo ad analizzare eh, questo è il dato aggregato, andiamo ad analizzare il dato per i giovani, il tasso di disoccupazione è del 24,4%, quindi vuol dire che un giovane su quattro è disoccupato. Molti iraniani non riescono ad arrivare alla fine del mese e per questo motivo sono scesi in strada a protestare, non perché volessero il cambio di regime, come ha detto Trump e altri. Poi eh, c'è tutto un discorso eh, sull'ambiente, ecco, non va sottovalutata la dimensione ambientale delle proteste politiche, perché? Perché questo vale per l'Iran ma vale anche, vediamo i verdi in Italia, vediamo i verdi in tanti altri paesi, l'impatto fatto che appunto hanno sulla politica la capacità di aggregare e di ottenere voti. Uno dei problemi ambientali dell'Iran è l'inquinamento. Eh, L'inquinamento è così grave nella carità veterana che sono saliti in modo esponenziale i casi di tumore eh, ai polmoni, alle vie respiratorie, ma soprattutto a causa dell'inquinamento più volte al mese gli uffici pubblici governativi e le scuole devono essere chiuse perché è troppo pericoloso eh, per la salute pubblica muoversi. E le autorità sono totalmente incapaci di gestire quello che è un disastro annunciato, cioè il disastro ambientale. Ci sono dei fiumi in Iran, l'Iran è un paese grande, 5 volte e mezza l'Italia con 84 milioni di abitanti, quindi è un gigante dal punto di vista demografico, un po' come l'Egitto nella regione, ma eh, ci sono i fiumi che non hanno acqua, perché? Perché Afadine Jazz ha fatto costruire delle dighe spostando appunto il corso dei fiumi senza far caso alle conseguenze che avrebbe avuto questa decisione. Chi è sceso in piazza eh, a protestare contro il governo Rohani e le autorità in generale? Sono stati gli operai che alla fine del mese eh, non ricevono lo stipendio con regolarità, i tanti che hanno perso il lavoro, perché hanno perso il lavoro, ma eh, per motivi legati anche a paesi stranieri. Pensiamo alle sanzioni internazionali che hanno obbligato a smettere di lavorare con il Presidente e ha fatto entrare sul mercato iraniano, sull'industria iraniana, tante imprese cinesi. I cinesi hanno acquisito le società iraniane, licenziato i dipendenti iraniani e hanno portato in Iran i propri dipendenti cinesi. Un fatto che viene denunciato anche dalla cinematografia iraniana, pensiamo alla decana del cinema iraniano, Bani Temando, so una signora con settantina d'anni, che ha fatto un bellissimo film del titolo Tales in cui proprio uno dei racconti è girato a modo documentario dentro una camionetta dove ci sono gli operai che vanno a protestare di fronte a quella che era la loro fabbrica e a guidare la protesta una donna di una certa età che appunto denuncia questa cosa, i cioè cinesi hanno comprato la nostra, la nostra fabbrica, ci cioè hanno licenziati e hanno portato i loro, scusate, i loro eh, dipendenti, i loro operai dalla Cina. E poi ancora a protestare sono i pensionati, perché la pensione con l'inflazione a due cifre non permette di arrivare alla fine del mese i piccoli risparmiatori che hanno perso tutto con la crisi bancaria di qualche anno fa eh, e poi protestano per la corruzione, per la mala gestione della cosa pubblica e via di questo passo. Dove sono state le proteste? Sono state proteste in realtà di routine che sono finite sui nostri giornali il 28 dicembre, ma in realtà erano settimane che andavano avanti e che sono diventati più forti nella città nel nord-orientale di Mashhad appunto il 28 dicembre. Perché Mashhad è importante? Eh, forse Laura Silvia Battaglia vi ha raccontato di essere tornata dal pellegrinaggio a Kerguera in Iraq, e Mashhad è un altro dei luoghi per il pellegrinaggio dell'Islam sciita. È situato appunto nella zona del Khorasan, non lontana dalla frontiera con l'Afghanistan, è una città dove c'è il mausoleo dell'ottavo imam dell'uscismo l'ottavo imam è seppellito nella città santa di Mashhad dove c'è una fondazione religiosa a suo nome e eh, dove eh, di fatto c'è una fondazione che è ricchissima eh, ha un budget addirittura superiore al budget del governo Roel perché? Perché la fondazione religiosa nel 1979 ha espropriato le proprietà che erano della fondazione dello Shah Persia, della famiglia reale e poi in questi decenni, quasi, quasi 40 anni, ha inglobato l'eredità di tantissimi iraniani che hanno lasciato una parte o la totalità dei loro beni alla parrocchia, alla moschea di quartiere un po' come in Italia può capitare che una persona lasci i propri beni alla chiesa facendo un'opera via, la stessa cosa succede in Iran in Iran non esiste l'istituto della collazione quindi gli eredi non possono dire eh, papà non può aver lasciato tutto la chiesa deve lasciare, lasciare un legato, un percentuale ma sono gli eredi, la famiglia che riceve l'eredità le in Iran no, perché una persona ricca può lasciare tutto il proprio patrimonio in denaro o in immobili alla moschea oppure alla fondazione un altro modo per cui questa fondazione si è arricchita nel corso dei decenni è facendo leva sulla persecuzione che i sciiti arabi vengono, subiscono nei paesi del Golfo Persico oppure nei paesi eh, della regione. Vi faccio un esempio, in Arabia Saudita l'avete sentito, probabilmente ci sono ogni tanto i carermani, i butozeri, le ruspe, così chiamano le ruspe, che passano sopra i cimiteri dove sono stabiliti gli scelti e eh, tirano via tutto e poi fanno i parcheggi dei supermercati. Eh, per evitare che le proprie tombe vengano profanate gli arabi scinti se lo possono permettere comprano un pezzo di terra in Iran possibilmente in un luogo santo dove essere seppelliti, ma gli Iran ovviamente si fanno pagare un peso d'oro quel pezzo di terra dove gli arabi scinti sono poi seppelliti tutto questo ha permesso alla fondazione dell'imam Reza di arricchirsi non enormemente il presidente di questa fondazione è il conservatore Ibrahim Raisi che nelle ultime elezioni presidenziali, quelle dell'aprile del 2017, aveva sfidato l'attuale presidente Hassan Roy. Cioè, Ma eh, soprattutto. ha lasciato tra Bin, Raif Bin, Raif Bin, Raif anche Raif Bin, Raif e gli Bin, Raif Bin, Raif Bin, Raif Bin, Raif Bin, Raif Bin, Raif Bin, Raif Bin, Raif Bin, Raif Bin, Raif Bin, Raif Bin, Raif Bin, Raif Bin, il coinvolgimento iraniano in Siria, in Iraq e in Palestina. Eh, dal pretesto economico agli slogan politici, poi il passo è breve. Nella confusione di quei giorni si è sentito dire veramente di tutto. Qualcuno ha detto addirittura: Benedetta sia l'anima dello Shah, non vogliamo la Repubblica Islamica, abbasso la dittatura, non Gaza, non il Libano, la mia vita per l'Iran lasciando intendere appunto che gli iraniani sono esasperati per le campagne ideologiche e militari nei paesi della regione, non ultima la Siria e lo Yemen, dove l'Iran è stato ed è tutto rappresentato all'inizio di guerre per procura che costano parecchio, dal punto di vista dell'isolamento che l'Iran deve pagare nei confronti dell'Occidente, ma anche in termini di vite umane e anche in termini di eh, denaro. E poi all'Università Literale alcuni studenti hanno persino invocato le dimissioni del leader supremo Adi Khamenei. Ecco quale ruolo ha eh, avuto eh, l'ex presidente Ahmadinejad in queste proteste? Ma eh, gioca ancora un ruolo di tutto rilievo perché mantiene dei legami saldi con i Fastaran, quindi con eh, le guardie rivoluzionari, con le milizie massigge, eh, è stato criticato poi negli ultimi mesi perché quando c'è stato il terremoto, vi ricordate l'ultimo terremoto che ha colpito l'Iran. Nella località dove c'è stato il terremoto sono venuti giù, non i palazzi vecchi, di terra e argilla, delle case vecchie, ma sono venuti giù i palazzi di nuova costruzione che lui aveva fatto costruire con il programma eh, MEHR, e alcuni dei suoi collaboratori sono finiti nel derivio della magistratura per corruzione e per le finanziari E quindi, insomma, la situazione è abbastanza difficile. Mahmoud Nijal, a differenza degli altri ex presidenti, non è in carcere, non è in arti domiciliari e ancora libertà di parola e parlando con alcuni iraniani qual è il motivo? Il motivo è molto semplice, che quando era il presidente Ahmadinejad è stato così da mandare i propri uomini negli uffici dei servizi segreti del Ministero delle Informazioni e ha fatto prendere tutti i dossier di tutti i suoi colleghi di tutti gli uomini politici, in questi dossier c'è scritto dei conti correnti all'estero delle proprietà immobiliari all'estero di Tizio Caio Semproni quindi il grande timore oggi è che sia quando qadri viene messo in carcere o sparisce da un momento all'altro, i suoi collaboratori possono rendere pubblici questi dossier e quindi eh, far capire alla popolazione iraniana, che in occasione di dibattiti televisivi, cosa che è già successa, che appunto Tizio Cali e Sebroni, che eh, predicano tanto nei confronti dell'Iran, sono così nazionalisti, in realtà hanno portato all'estero eh, i loro capitali che fanno gestire appunto dai loro figli. Ecco, come hanno reagito le autorità iraniane di fronte alle proteste? Beh, hanno in primo luogo accusato di sedizione i manifestanti, poi hanno chiasimato agenti di potenze straniere per l'organizzazione delle proteste sul social network, ha detto che tutto era stato scatenato da Telegram, motivo per cui Telegram va chiuso, e poi la polizia è venuta antisommossa e ha arrestato decine di persone, addirittura molti sono stati arrestati, molti ragazzi che non avevano partecipato alle proteste, perché sono magari più politicizzati sono stati prelevati nelle loro abitazioni poi le autorità della Repubblica Islamica hanno organizzato delle contro-manifestazioni dove la popolazione sostenitori delle, delle autorità sono scesi in piazza molto numerosi e poi è stato detto che una cellula terroristica infiltrata dall'est del paese è stata scoperta e l'obiettivo di questa cellula terroristica era sparare sulla folla per poi far ricadere la colpa sulla polizia e mi ricordo il giornalista che aveva scritto questo articolo il corrispondente dell'Age da Terana e ha spiegato che non ci poteva essere nulla di più per stupido perché la, pol la polizia iraniana non vuole essere biasimata per i morti civili quindi mai e poi mai avrebbe eh, sparato sulla folla né tantomeno il leader supremo avrebbe mai eh, chiesto ai suoi militari paramilitari o alla polizia di sparare contro la folla cosa che era successa di ricordate nel 2009 In tutto questo i media occidentali hanno acceso il e riflettori sul, sull'Iran e da Washington il Presidente americano Donald Trump ha twittato il mondo vi sta a guardare e il Dipartimento di Stato ha chiesto a tutte le nazioni di sostenere pubblicamente il popolo iraniano e le sue istanze per i diritti di base e la fine della corruzione. Se notate diritti di base e non diritti umani e la fine della corruzione non la fine della dittatura quindi parole molto eh, ben modulate. Eh, Dichiarazioni che ricordano in qualche misura il sostegno dell'opinione pubblica internazionale al movimento verde del 2009. Ma il problema, qual è? il problema è che se Trump appoggia chi manifesta in Iran per i propri motivi, beh, eh, tutte queste dichiarazioni di sostegno tolgono legittimità a chi protesta in Iran, questo primo punto. E poi comunque i dimostranti in Iran non hanno nessuna voglia di essere associati a Trump, perché? perché Trump non piace. Perché gli iraniani in realtà piaceva Obama, Obama perché il suo stesso nome vuol dire Obama, egli è con noi, il fatto che fosse poi un presidente nero, controcorrente, quello che ha permesso di firmare anche l'accordo nucleare, eccetera, eccetera, è sempre piaciuto molto alla popolazione iraniana in generale. E poi... Trump non piace per un altro motivo molto serio e molto valido, perché ha inserito i cittadini della Repubblica Islamica eh, nel decreto contro i musulmani. Il decreto contro i musulmani dal sbaglio gennaio del 2016 è quello che eh, obbliga gli italiani, i somali di questo passo a chiedere un, gli mediti, a chiedere un visto eh, se vogliono entrare negli Stati Uniti quindi il visto poi ha bisogno di un'approvazione di un colloquio e lo paghi anche se poi non necessariamente te lo danno e non si può fare la procedura online, la procedura ESTA che invece potete fare tranquillamente voi italiani è impedire a potenziali terroristi di entrare sul territorio americano ma negli ultimi cent'anni non c'è stato un iraniano che abbia fatto attentati terroristici sul territorio degli Stati Uniti e poi soprattutto la cosa interessante è che Trump si è dimenticato di inserire nel decreto contro i musulmani sauditi anche se l'11 settembre 15 dei 19 direttatori avevano il passaporto saudita, e il passaporto saudita era stato ovviamente ritrovato sotto il reggimento, per cui le prove c'erano. Eh, e poi eh, Trump eh, nelle sue tante inventive eh, ha dichiarato che gli iraniani sono un popolo di terroristi. E tutte queste cose insieme non è che piacciono tanto, non è che il personaggio piaccia molto agli iraniani. Gli iraniani sono un popolo di ma a me viene in mente, eh, come storica del Novecento, pensare agli iraniani come un popolo dei rivoluzionari, e lo dimostra proprio appunto la storia del Novecento, perché, perché nel 1906 gli iraniani fanno una rivoluzione che chiamiamo rivoluzione costituzionale con l'obiettivo di ottenere una carta scritta e limitare i poteri dello scia, del, del sovrano ci riescono, è una società civile che si mobilita i regnani ottengono una Costituzione e ottengono anche un Parlamento un Parlamento che all'inizio eh, del Novecento ha un certo numero di deputati, possono votare soltanto gli uomini con un certo livello di reddito e, e di questo passo. Oggi deputato, il Parlamento iraniano conta 290 deputati, di cui 5 appartengono alle minoranze. Inizialmente eh, il Parlamento iraniano aveva un bel numero di mulla, di membri del clero, poi man mano il numero è andato scendendo e nell'ultima legislatura non ho controllato, ma nella penultima su 290 deputati c'erano 80 deputati che appartenevano ai ranghi dei Pazarani, quindi che avevano un background militare, erano personaggi che negli anni 80 avevano fatto la guerra contro l'Iraq e poi erano riusciti a entrare in politica, un po' come Ahmadinejad, che Ahmadinejad aveva fatto la guerra contro l'Iraq, aveva studiato ingegneria eccetera, aveva fatto un percorso poi in eh, politica. L'altra eh, rivoluzione importante in eh, Iran, non è una rivoluzione però di fatto ha cambiato le sorte del paese, è la nazionalizzazione del petrolio iraniano. Voi sapete che gli inglesi hanno sempre sfruttato, gli inglesi, gli italiani, gli italiani un po' meno con Mattel, eh, hanno sempre sfruttato il petrolio della regione con contratti in cui eh, gli uccidentali portavano la tecnologia ma eh, ricevevano in realtà una parte dei profitti. C'è stato eh, fino a quell'anno eh, di fatto la società Lyon, l'Uncle Iranian Oil Company, quindi la società fatta tra Londra e Teheran, pagava più tasse a Londra che non royalties, che non profitti all'Iran. E c'era un personaggio che si chiamava Mossadegh che a un certo punto ha istituito una commissione e poi è diventato premier e ha deciso di nazionalizzare il petrolio iraniano. Uh, gli inglesi li hanno fatte di tutti i colori, hanno fatto un embargo, hanno portato via tutti i loro dipendenti, hanno mandato in tizio l'industria petrolifera iraniana, hanno addirittura uh, chiamato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dicendo che l'Iran minacciava la pace internazionale. In realtà è stato poi chiarito che era una questione banalmente commerciale, si faccia non centrale, ma nel 1953 Mossadegh è stato rovesciato da un di Stato, architettato a Londra e messo in atto dalla CIA, dei servizi segreti americani. E poi la grande rivoluzione è quella del 78-79 eh, che ha portato alla caduta delle monarchie, all'istituzione di una roba strana, che si chiama Repubblica Islamica, come se i due termini non fossero in se eh, leggiamo la storia per capire il presente eh, l'impressione è che gli iraniani non siano un popolo di terroristi ma appunto un popolo di rivoluzionari di fatto quello che sta succedendo oggi in Iran sul fronte interno è una sfida tra moderati e conservatori anche se eh, moderati e conservatori non usano la parola riformisti, perché i riformisti sono stati messi tutti fuori gioco nel 2009 Aldami, l'ex presidente riformatore, quello che era stato eletto nel 1997 e che era stato in carica per otto anni, non ha più libertà di parola, quindi non può andare in televisione, non può rilasciare interviste eh, e viene questo passo. Mousavi, Karoubi e Zarathnavard sono gli arresti domiciliari, quindi i riformatori in Iran non ci sono. Anche i deputati riformatori eh, in realtà non sono più nei paraggi, cioè penso a Jamile Kadibar, una donna che è stata eletta in Parlamento quando Khatami era diventato presidente, quindi vi parlo del 97, una donna con quattro figli. Eh, mia coetanea che ha fatto l'ultima campagna elettorale con la verona granata in braccio Beh, lei è venuta a Torino nel 2009 per Torino spiritualità, l'ho invitata per affiancarmi in una lezione universitaria e fare una conferenza in questo festival e al momento di accompagnarle in aeroporto per tornare a Terana lei ha chiamato casa dicendo sto rientrando, la famiglia le ha detto non rientrare perché ti arrestano appena atterri all'aeroporto lei quindi si è fermata ancora in Italia e è ripartita per Londra dove aveva una parte cioè le vive ancora in esilio anche i membri del clero riformatore, quindi il clero più aperto sono oggi in esilio e penso al fratello di Ciamile che è una mosseca di Vare che è un allievo del grande etula da Cadivar eh, oggi insegna negli Stati Uniti e vive appunto là ha avuto una borsa l'anno scorso per Berlino di un anno quando Trump ha fatto il decreto contro i musulmani ha dovuto abbandonare il posto di lavoro a Berlino per rientrare a Chapel Hill, nel North Carolina, perché rischiava di non poter più rientrare perché gli americani avrebbero potuto anche non dargli il visto per entrare in casa sua perché ormai aveva ampiamente traslocato la sua famiglia e ormai viveva negli eh, Stati Uniti. Eh, in questo momento i falchi guadagnano punti anche a causa delle obiettive di eh, Trump e soprattutto perché le obiettive di Trump hanno tolto sicurezza, hanno tolto fiducia agli investitori internazionali. Io tengo dei corsi anche qua a Milano su come fare business in Iran, eh, per esempio nello studio Padovan. Eh, qua a Milano è una delle questioni che viene fuori dagli imprenditori, ma come facciamo a fidarci? Trump e Israele potrebbero bombardare l'Iran, Trump potrebbe mandare a monte un sul nucleare. Intraprendere dei legami di business vuol dire spendere dei soldi, andare in Iran, incontrare i partner. Ecco, di fatto gli investitori internazionali sono preoccupati per quello che sta succedendo, l'economia iraniana non è stata rilanciata in modo appropriato, proprio perché la gente ha paura, e quindi eh, non si risenti in Iran, non ci sono i benefici del, che l'accordo nucleare firmato il 14 luglio del 2015 avrebbe potuto portare. Inoltre le sanzioni del tesoro americano restano, per cui il problema grosso è se volete investire in Iran, voi riuscite a vendere la merce, ma come fate a farvi pagare? Andate a Unicredit, a Banca Intesa e le banche dicono no, noi non lavoriamo con l'Iran perché? Perché le banche italiane hanno paura delle sanzioni internazionali americane sanzione americana, lavorano con l'Iran eh, la Banca di Sondrio, la popolare di Vicenza, la Banca d'Alba e un pochino Monte Paschi di Siena, ma per il resto è molto molto difficile portare avanti il eh, business. Questo era difficile prima dell'elezione di Trump, ma con Trump è tutto diventato più complicato e la deadline prossima scadenza, quello del 12 maggio, il 12 maggio dovremmo sapere Trump che cosa vuole fare con l'Iran eh, in realtà se ipotizziamo che Washington faccia gioco dei falchi israeliani l'obiettivo è già raggiunto cioè è venuta meno la fiducia degli investitori internazionali nei confronti dell'Iran e quindi non c'è modo di rilanciare l'economia motivo per cui poi il presidente Rouhani si trova a togliere i sussidi, ad aumentare i prezzi dell'energia e della benzina, ad aumentare le multe stradali, ad aumentare le tasse per espatriare e via di corso basso. Com'è che eh, questi sono i picchi dell'attenzione eh, nei confronti dell'accordo nucleare? Ma in Iran quando un aereo cade quello La gente sarrabia. Eh, un paio di settimane fa è caduta una TR-72 delle linee aeree a Seman, è precipitato a 500 km dal sud di Teheran e i morti erano stati so 65. La causa, l'ho detto anche all'agenzia di stampa Bloomberg, sono le sanzioni internazionali. Perché, per, perché di fatto eh, non ci sono i pezzi di ricambio, degli aeromobili, la compagnia aerea di Stato vola con dei Boeing comprati 40 anni fa al tempo dello Shah, non ci sono i pezzi di non si riesce a rinnovare l'aviazione la, eh, civile e quindi gli continuano a cadere. In realtà c'è un contratto da 20 miliardi di dollari in ballo tra Teheran e la Boeing e a dicembre sembrava che Trump avrebbe potuto bloccare la vendita. Eh, in realtà la Boeing e anche l'Airbus hanno già le licenze del Treasury and Commerce Department e a partire da quest'anno, nel 2018, dovrebbe essere è prevista la consegna di queste aeromobili. È interessante perché eh, le autorità iraniane hanno firmato dei contratti per l'aviazione civile sia con la Boeing americana sia con Airbus e uno dei motivi per cui Trump potrebbe stare zitto è che eh, questi eh, contratti con la Boeing di fatto eh, fanno guadagnare un sacco di soldi agli americani ma creano anche un sacco di posti di lavoro. Adesso non so a, eh, annoiarvi con le cifre però è molto interessante come i finanziamenti stranieri con le società di leasing contribuiscono appunto a pagare poi eh, qualsi, eh, a pagare questi aeromobili e come anche vengono pagati perché eh, sono fatte delle obbligazioni con dei mondi islamici proprio per direzionare anche i pagamenti. Vi dico ancora una cosa, immagino siate abbastanza sanchi e poi vorrei, vorrei dare spazio a un po' alle domande, è il ruolo delle donne, delle proteste e anche come hanno regito i media internazionali si è detto ah sono le donne che protestano l'immagine è diventata quella ragazza col velo bianco allora quella era una fake news era una bufala eh, manipolata dai media anche dai media italiani a me è arrivata una telefonata di, del settimanale grazia in cui mi chiedevano di scrivere prima di lasciare un'intervista eh, e poi eh, di scrivere un pezzo per loro, io ho spiegato, eh, dopo aver parlato con la ragazza, la donna che ha lanciato la campagna contro il velo in Iran, ma si è rinunciata a New York, e ho spiegato che anche lei ha detto quella la foto col velo bianco, eh, tra l'altro con, con uno sportellino leggero, quindi non poteva essere una foto di fine dicembre, perché a tre ci si dice si vesse come Milano, fa freddo, era una foto antecedente. E, eh, poi parlando con anche Babak Karimi che è un attore iraniano che è vissuto a lungo in Italia uno di quelli che lavora con, eh, con uno dei massimi registi iraniani mi ha detto guarda che le donne ci sono, perché anche le donne hanno buoni motivi per protestare per motivi economici, però quella di fine dicembre inizio gennaio non è una protesta contro Veva assolutamente e invece il mio articolo è stato editato cancellando tutto quello in cui tutte le frasi anche di Babaccarini in cui si dice che quella è una foto che c'è lì la didascalia la foto che loro hanno messo diceva invece questa è la donna che ha scatenato le proteste quindi fate molta attenzione alla manipolazione perché, perché quella è una storia che vende il giornale quindi l'obiettivo era far passare un messaggio che era nella testa del giornalista italiano ma non aveva nessuna attinenza con quello che stava effettivamente eh, succedendo in eh, Iran poi abbiamo scritto anche su Almonitor perché questi siti in lingua inglese poi cercano anche di di, di svelare di fa capire al lettore internazionale che ne ragiona magari la stampa italiana su certe cose. Il Veno è una questione controversa, era stato addirittura vietato da Reza Shah eh, quando aveva il padre di Mouchard nell'an 30 quando aveva ormai stabilito saldamente a suo padre però anche lì lo sciolto cosa aveva fatto? Aveva evitato il velo, mettendo in difficoltà molte donne che lo mettevano eh, per abitudine, comunque bagnano degli anni 30, anche nel sud Italia le donne mettevano il velo, e, eh, però se vuoi fare qualcosa per le donne hai altri strumenti cioè non mettendo togliendo il velo che fai qualcosa di utile, non ha mica vietato la poligamia sarebbe stato più eh, complicato e sicuramente non avrebbe fatto il gioco degli altri uomini. Non ha mica garantito maggiori diritti, no, si è limitato a evitare il velo. Eh, il velo poi è stato reso obbligatorio da Khomeini nel 1980 e nel 1911 ma anche qua facciamo attenzione ad accalirci contro il velo perché in realtà il velo ha permesso a tantissime ragazze dei cicli sociali più bassi quindi le famiglie più tradizionali, le famiglie operarie, eccetera, di andare all'università. Il velo è obbligatorio eh, nel, nei luoghi pubblici, le scuole sono eh, per le maschette da una parte per le femminucce dall'altra fino alla maturità, dopodiché l'università è da sempre, dagli anni 30, missa la polizia religiosa, obbligatorio il velo e tra l'altro l'università il velo è tenuto in un certo modo, eh, più rigoroso rispetto magari alle strade, eh, questo ha fatto sì che tante famiglie conservatrici abbiano permesso alle loro figlie di studiare, quelle che un tempo sarebbero rimaste a casa, a casalinghe e poi spose, si sono emancipate con l'università, dopo l'università hanno tenuto un posto di lavoro, e hanno avuto una indipendenza economica che, pensa, che ha permesso loro anche di emanciparsi da mariti che magari non sono sempre gentili. Due laureati su tre in Iran sono donne, ma a differenza dell'Italia, io di insegno scienze politiche, eh, solo l'8% della popolazione universitaria iraniana sceglie materie umanistiche, perché come una laurea in lettere o scienze politiche tutta finisce a fare insegnante guadagni un guadagno granché ma soprattutto sei soggetto ai controlli del governo quindi se vieni beccato in una manifestazione oppure sul facebook dai un clic che è contro il governo eh, finisci nei guai quindi le ragazze iraniane cosa studiano medicina studiano ingegneria eh, non vanno alle scuole coraniche ragazzi studiano inglese informatica o anche italiano la scuola italiana pietro della valle veterana sono Ragazze che vedono nell'università uno strumento di emancipazione. Quando faccio i corsi ai manager, dico sempre, signori, quando vi trovate al tavolo delle unioni a Teheran e dovete discutere con la controparte, la signorina di 25 anni, seduta al tavolo col suo velo, non è l'interprete e non è la segretaria, è l'ingegnere, che magari ha già finito anche il dottorato, che deve discutere con voi delle componenti tecniche, quindi attenzione anche a, a, a questa componente legata appunto alla formazione delle ragazze, non necessariamente sono ragazze dell'alta borghesia, perché la ragazza dell'alta borghesia o le figlie dei bazarini dei mercati, che ho racconto in un mio libro Un'estate a Teran per la terza, io ho visto che le mie coetane, le figlie degli amici di mio padre a Teran, quindi mercanti del bazar ragazze che si sono sposate hanno divorziato e sono tornate a vivere nella villa di papà con la piscina nel nord interano e non necessariamente hanno aperto un business perché intanto hanno talmente tanto denaro di famiglia che non hanno bisogno di darsi da fare molto spesso a studiare e a mettersi in movimento sono le ragazze dei cittadini sociali medio-bassi quindi questo è l'obbligo del velo di fatto è emancipato le ragazze di questi centri eh, sociali. Poi il velo, l'accanimento anche dei nostri media eh, contro il velo, ha senso, però bisognerebbe puntare ad altre cose. Di... Io prima vi dicevo che lo show diverso non aveva vietato l'ipotemia Il problema grosso su cui si battono le attiviste iraniane, qual è? Ah, fondamentalmente è il fatto che io come donna iraniana ho un risarcimento in caso di violenza del 50% rispetto a quando viene. Eh, subisce violenza un uomo vi faccio l'esempio della ragazza che ha un corteggiatore eh, che lei manda col paese e lui per vendicarsi le getta una bacinella di acido in faccia, la sfigura ma le toglie anche la vista dei due occhi è stata la vita in diretta qualche anno fa quando lei ha invocato la legge del taglione il giudice iraniano le ha detto sì, occhio per occhio tu sei stata accecata da due occhi, ma sei una donna, il tuo corpo vale la metà, quindi puoi accecarlo, ma soltanto da un occhio. Poi Amnesty International, Human Rights Watch sono intervenuti e lei non si è vendicata. Però così funziona. Quindi il risarcimento, quello che viene chiamato il prezzo del sangue. La testimonianza, se io vado in tribunale, la mia voce, la mia testimonianza vale la metà rispetto a quella di uomo. Perché? portare testimonianza è un impegno, una responsabilità vogliamo togliere un po' di questa responsabilità a voi donne e quindi facciamo in modo che valga la metà questo è il pretesto uh, che viene addotto dai religiosi e poi occorre l'eredità io in quanto figlia femmina ricevo la metà di quello che riceverà un giorno un fratello perché? perché le donne comunque sono, hanno il diritto di essere mantenute dal padre, dal marito e quindi che vi servono i soldi dell'eredità e quindi questo passo L'altra discriminazione è sul divorzio. Mio marito mi può ripudiare, semplicemente al palco degli amici, poi mettendo divorzio, divorziato su Facebook, e io non è nemmeno obbligato a comunicarlo subito, mentre invece io per ottenere il divorzio devo andare in tribunale e dimostrare che mio marito non è in grado di mantenermi, oppure che è una malattia sessualmente trasmissibile, o che non possiamo avere figli, e è di colpa sua, eccetera, eccetera per la questione dei figli, noi siamo abituati in Italia per la questione dei figli ma adesso per carità c'è l'affidamento congiunto, però in genere l'affidamento dei figli viene la in Iran i bambini maschi al compimento dei due anni vengono affidati alla famiglia del padre e le bambine all'età di nove ecco, questo è quello che dice la legge, in realtà la società iraniana è una società in mutamento, in evoluzione per la custodia dei figli vale oggi il principio di competenza, quindi una madre al un minimo agguerrita va in tribunale e dimostra al giudice dice, di essere più competente dell'ex marito, andate a prendere, a portare a scuola, a seguirli nei compiti, eh, preparare un passo caldo e mandare a scuola puliti in ordine e molto spesso il giudice dà i figli alle madri eh, per quanto riguarda il divorzio, appunto, la donna iraniana può divorziare, ma non deve portare delle prove, anche sgradevoli, per esempio, la donna iraniana ha una ginecologo e dimostra di essere fertile e dice che il marito non ha voluto fare il test dello sperma, quindi non vuole che gli sia addossata la colpa del divorzio, però io sono fertile, sono sposata a 5 anni, non figlia e sì, sarà ben colpa sua, che cose che tra l'altro fanno molto arrabbiare le famiglie, poi perché Qui è in ballo l'onore anche delle famiglie. Quando si parla di testimonianza, le donne iraniane dicono, ok, però se veniamo a questioni anche, che so, giuridiche, io sono medico legale, la mia opinione come medico legale vale tanto quanto. In origine, ai tempi della rivelazione del Presidente le donne avevano, valevano la vita anche di testimonianza, ma perché? perché si trattava di pesi di cedura sul mercato, per cui se c'era delle donna in realtà non competenti, anche queste qua sono un po' frotte, un po' mentale. Radice, la prima moglie del caffetto momento, era una ricca mercante, per cui di questione di pisa se ne interessava. Non sapeva il quanto, lei che ha 40 anni chiede a Momento di sposare, e è lei che si offre i moglie gli offre il matrimonio, quindi ha 75 anni, 25. quindi insomma anche là, per quando trattiamo certe tematiche come anche quelle banalmente delle spose bambine andiamo a vedere la storia, è ovvio che poi si dice ah, a Momento ha sposato il bambino di 9 anni, a Isha, sì, in prime nozze aveva sposato una donna che aveva 15 anni di diciamo, lei e finché lei e Peter si tiene questa moglie. E poi anche la questione del risarcimento, in Iran in realtà è stata fatta una battaglia per cui le donne hanno dimostrato di dare un contributo all'economia nazionale tanto quanto quello degli uomini e quindi eh, l'impatto sull'economia eh, delle donne è Insomma, anche queste sono tutte cose da tenere in conto io mi ricordo vent'anni fa quando avevo parlato con un Ayatollah della questione del prezzo del sangue lui mi aveva detto ma anche da voi ci sono discriminazioni perché se un incidente stradale lo fa un operaio l'assicurazione risarcisce una certa cifra piccola se coinvolge un incidente stradale in realtà, lui mi aveva detto Berlusconi è <ride> ovvio che il miliardario viene riferito in misura assolutamente assolutamente diverse quindi insomma quando guardate questi articoli, questi reportaggi sul velo tenete presente che le battaglie portate avanti sono eh, battaglie diverse ci cioè, sono oggi dei movimenti in Iran contro il velo a cui partecipano anche tante donne velate che salgono su questi pedissali e protestano però velate ma protestano non contro il velo ma sul fatto che il velo sia obbligatorio bocca la libertà di scelta, cioè quello che sarebbe giusto non sarebbe vietato. ma se io voglio dimettere il veloce lo metto se domani lo voglio togliere lo tolgo, come succede anche eh, nelle nostre latitudini eh, europee. Io mi fermirei e vi lascerei la possibilità di porre qualche domanda sull'Iran. Se... Ho letto qualche tempo fa un articolo in cui si diceva che eh, Rohani aveva tentato di eh, mettere da parte i pastorandomento che hanno circa il 30% di controllo dell'economia, o qualcosa del genere, o comunque hanno forti legami con ambienti economici e quant'altro, che appunto Roani avesse tutti i suoi interessi nel intaccare questa forte presenza. E le chiedo se effettivamente è così e se è così cosa sta facendo ogni... per. Ma mi sembra un'assurdità e quindi onestamente la questa notizia non l'ho vista perché mi sembra talmente campatinaria, è, è praticamente impossibile smantellare i passarani. I passarani sono stati creati nei domani della rivoluzione dell'Ottanta e sono le guardie rivoluzionarie, come lì aveva paura che i militari facessero un colpo di stato come succede in Sud America e in tanti altri posti anche era successo in Siria, in Iraq e quindi ha creato eh, parallelamente alle forze armate regolari eh, i, le guardie rivoluzionarie con l'aviezione, con la marina con l'esercito e i corpi speciali al eh, Gerusalemme, eh, con l'obiettivo appunto di creare il Gerusalemme di creare un, un, delle forze armate indottrinate e completamente fedeli a lui e soprattutto creare un antagonismo, è eh, il classico di di impera eh, i Pasaran si sono resi forti si sono affermati difendendo la patria negli anni 80. La guerra è stata scatenata da Saddam Hussein nel 1980 a settembre, col pretesto di un confine, lo e il confine sul fiume, mm. ed è andata avanti fino al 1988. Eh, così c'è stato il fuoco in posto delle Nazioni Unite. Eh, in quegli anni i Paseran hanno difeso la nazione, si, formate, si sono formate le milizie massicce che servono eh, di fatto anche a trovare lavoro, a trovare casa, uno strumento di aggregazione, il controllo anche del territorio. C'è un bellissimo documentario di Mehran Tamadon, che è un regista che sa, è cresciuto, figlio di comunista, è cresciuto in Francia e poi è tornato in Iran a fare una serie di documentari e l'ultima volta ha avuto problemi a uscire dal paese e eh, il documentario mostra proprio il titolo del passaggio e proprio dimostra il, la pervasività di queste milizie nel paese e il fatto che l'essere sempre sotto attacco in isolamento fa sì che l'isolamento del paese, l'attacco a cui l'Iran è successo fa sì che i Basij siano proprio indottrinati siano veramente convinti eh, di doverci essere e di dover difendere la loro, la loro nazione e poi eh, i passaranti si sono affermati in politica con Ahmadinejad, sono stati eletti in Parlamento, eh, sono diventati governatori in varie province eh, e poi oltre appunto l'ambito militare e politico e si sono imposti poi in ambito economico. Ma tutto questo con la complicità dell'Occidente, se ci fossero state le sanzioni internazionali eh, non avrebbero potuto prendere in mano il contrabbando. Eh, Fatto è tutto il contrabbando lo gestiscono loro, motivo per cui Passaranno non sono contenti eh, dell'accordo nucleare del luglio del 2015, perché l'accordo nucleare fa sì che non ci siano più non ci sia più transazioni attraverso Dubai piuttosto che attraverso l'Azerbaigiana, ha reso, se volete trasparente il mercato. Allora hanno sempre guadagnato da queste transazioni occulte, cioè anche solamente portando gli iPhone della Apple, cioè Apple americana quindi in teoria in Iran ci dovrebbe essere però l'iPhone in Iran ce l'hanno tutti perché è un porto e ha il contrabbando il contrabbando viene gestito sì, però io onestamente non credo che Rovanì a me, cioè è un vespaio tale quello che Rovanì non può permettersi non può nemmeno mettersi in testa di smantellare uno dei pilastri della società è... non so chi è scritto a forse sta... Sembra, certo da, potrebbe averlo anche immaginato però è, non, è impossibile smantellare per una parte ci sono, io dico scri, sempre lo scritto anche nel mio libro Noi donne interane che trovate qua in realtà non è solo un libro sulle donne l'Iran non è una teocrazia l'Iran è un'oligarchia di Ayatollah e Pasterah. cioè sono i due pilastri della politica iraniana quelli Da, da, da, da qui è molto difficile avere un corso di cos'è la società, la città in Iran. Lei ci ha descritto bene una, una, un paese in evoluzione, in cambiamento, anche se ho capito bene. Ecco. Fino, fino a che punto c'è cioè, questo cambiamento? Una, una domanda banale. Quando ci sono le elezioni in Iran? C'è un vero dibattito, c'è uno scontro reale, ci sono margini di, eh, di confronto, secondo lei, che lo conosce bene? Eh, di opzioni veramente diverse e altre, o, o, o potrebbe rientrare più nella narrazione di, di eh, uno scontro un po' di facciata, i veri poteri sono altrove. Ecco, questa è la prima cosa che mi piacerebbe molto sentirla perché capire seconda cosa posso risponderlo una cosa per volta così sono un po' più fresca ah va bene allora allora, il il sistema, chi, chi ha in mano la politica estera e la politica nucleare e chi ha chi, chi l'ultima parola su nucleo è diverso prima di come lei quindi è lui che comanda di fatto eh, ci sono poi vabbè, un, sistema, un sistema molto complesso dal punto di vista politico dove ci sono tanti organi diversi il Presidente della Repubblica, che è l'equivalente di un Primo Ministro, in realtà il Premier non c'è, e il Parlamento sono eletti a votazione diretta dal popolo, quindi ogni quattro anni si va alle urne. Eh, il, per ogni eh, città, eh, ogni regione ci sono un tot di deputati, quindi per esempio la capitale di Tehran ha diritto a eleggere eh, 30 deputati e in genere si vengono a sapere abbastanza presto. Eh, il Presidente della Repubblica viene eletto a livello nazionale e lo screening sia dei deputati sia del Presidente o dei candidati viene fatto da un organo che è chiamato il Consiglio dei Guardiani, che è composto da 12 eh, giuristi eh, che però sono esperti di, filo, di giurisprudenza islamica, quindi sono di fatto 12 personaggi legati al Ministero Supremo, eh, sono 6 in 6, quindi eh, vengono rieletti, vengono scelti non tutti in un blocco, insomma, e sono, 16, sono 12 persone che hanno una formazione religiosa, però appartengono al fronte conservatore legato al leader supremo. Ed è il Consiglio dei Guardiani che sceglie eh, chi è adatto a presentarsi alle elezioni o meno, quindi se ben grande quella persona è consono appunto a esercitare una qualche funzione politica. E' sempre il Consiglio Guardiani che decide se una legge promulgata dal Parlamento può effettivamente diventare legge o meno, un po' come il Senato se volete, banalizzando. Eh, quindi c'è non è che tutti possono presentarsi, di fatto i candidati non c'è nemmeno un'età, per cui nelle ultime presidenziali c'è un bambino di 5 anni e c'era un vecchio di 80, quindi è un po' bizzarra se volete la situazione. E poi il Consiglio dei Guardiani sceglie quei 6-8 candidati che effettivamente possono giocare con la partita. Poi c'è una serie di galateo, quello che io chiamo il galateo politico, di questi personaggi eh, c'è sempre qualcuno che fa marcia indietro a favore di qualcun altro perché Perché il problema è che eh, se si presentano due o tre personaggi del fronte riformatore, moderato piuttosto che del fronte conservatore si spacca il voto e quindi alla fine rimangono sempre meno male i candidati forti che comunque sono, hanno avuto l'approvazione perché non, è, non potrebbero essere lì se fossero delle persone che vogliono smantellare tutto è un gioco politico, il dibattito elettorale poi è molto divertente perché Ahmadinejad aveva tirato fuori i giorni dalle manica dicendo, ah, era con una tegnurì se non sbaglio eh, permettete il fondo che state registrando non ho una parola più italiana però ha sputtanato la sua eh, controparte rovinandogli completamente la reputazione ha tirato fuori dal taschino e cioè, diceva sì sì tu dici sei qua a fare il personaggio mi spieghi come mai i tuoi due figli maschi, sì in Canada avete proprietà immobiliari per 8 metri quadri, conti correnti, la bancata d'Italia eccetera. Quindi il dibattito in realtà è un dibattito all'ultimo sangue, un vero dibattito, perché comunque uno non ci metterà fuori qualcosa per distruggere la sua parte Però i personaggi che si presentano comunque uomini di regina. Seconda domanda? No, vabbè, non c'è spazio anche per tra... Il problema è stato che nel 2009 ci sono stati brogli, perché Mursa aveva vinto le elezioni, e poi a un certo punto è stato detto ah no all'inaugurante che in realtà ha vinto Almanijaldi per un secondo mandato, e lì c'è stata una purga dei regime ragazzi, di quella repressione. le Sì, è perfetto. Eh. E poi, per ci sono appena state le elezioni in Egitto, un, un paese totalmente diverso, no? però tutti si accaniscono a vedere su stato elezioni. Ho appena finito di poco, poco un po' furtiti, insomma. No, la seconda domanda era questa no. la... non è un sistema imperfetto quello iraniano non è una democrazia però da lì a sì, svaderlo a sì. bombardarlo certo. no, no, no. e non è la chiusura nei confronti di Iran che aiuta la società civile Assolutamente. Cioè, impedendo i so da una mano alla Presidente del Festival di Taormina Talbuk, per invitare perché il tema è rivoluzioni vicino a Catania eh, e ho invitato Giulia Cattivari, questa deputata in esilio, e ho invitato la scrittrice iraniana. Però il problema è fare i vissi perché è talmente difficile ottenere un visto Schengen, ma già per una scrittrice che viene per un festival, voi immaginate un qualunque iraniano che voglia divenire, cioè, questo mette veramente... Infatti la cosa che vi consiglio se avete la possibilità andate qui in vacanza in Iran, perché chiunque è stato in Iran dice dell'ospitalità del popolo, dell'apertura e via di questo passo. Prego. Se non c'è, magari poi, poi, velocemente, diciamo, sulla Siria, no? concretamente. L'Iran sta giocando in questo momento, su questo conflitto, mi sembra di capire. Molto, molto, C'è cioè un motivo storico, una storia per leggere il presente. Quando Saddam Hussein nel 1980 invade, eh, invade l'Iran, vi ricordate cosa è successo? Qual è l'unico paese arabo che tiene le parti del, dell'Iran? È la Siria. E se l'Isis non ha occupato la Siria, non è arrivato all'Iraq? Ed è stato affermato, bisogna dire grazie ai Pasaran, sono arrivati ma non solo i Pasaran, il e tutto quello che i Pasaran hanno fatto, cioè non sono stati gli iraniani soltanto ad andare a combattere in Siria. Gli iraniani hanno assoldato gli afghani, gli eminiti, gli hanno passo. Poi possiamo essere d'accordo o meno sul fatto che l'Iran appoggia Assad, questo è molto discutibile, però il fatto che l'Iran abbia fermato l'ISIS, anche l'Unione Europea è andato direi che ha fatto un lavoro sporco l'Iran che gli eh, eserciti europei o americani non sono venuti fa, ha tenuto conto che poi in Siria in realtà ci sono. Eh, c'è poi il nostro alleato, alleante non per l'unicidente, perché non ci hanno dato conto. Non è nemmeno conto, ruolo che Qatar, del San Milano, è il Qatar avrebbe stato militare, però l'ho interrotta. La domanda qual era? Ah, però adesso eh, un po' capire appunto qual era, eh, no, se c'era appoggio da parte, eh, diciamo, No, no, la popolazione iraniana non è contenta del no. coinvolgimento in Siria, assolutamente no, infatti gli slogan che vi ho letto erano proprio contro il coinvolgimento in Siria e contro il coinvolgimento in Libano perché tutto questo sottrae, eh, sottrae risorse, tra gli slogan c'è stato proprio non non in Libano, la mia vita per l'Iran quindi assolutamente la popolazione iraniana che ci è eccedente, però poi ci sono sicuramente invece altre persone che l'Iran, sono assolutamente d'accordo, parlo della persona della frontiera origine L'Iran è un paese che comunque ha 84 milioni di persone, non dobbiamo pensare a un paese omogeneo. Eh, Resta il fatto che per l'Europa l'Iran è un paese che ha, per l'Unione Europea, l'interscambio. Nel 2017 è stato superiore a 20 miliardi di euro il scambio tra Unione Europea e Iran, ed è aumentato del 52% rispetto all'anno all precedente. I cinque partner commerciali più importanti all'interno dell'Unione Europea sono l'Italia, abbiamo un interscambio superiore a 5 miliardi di euro, e sono, voi pensate là dell'energia, sono i macchinari per esempio, perché, perché gli iraniani con le sanzioni e prima dell'accordo nucleare compravano dalla Cina prodotti scadenti, eh, adesso possono comprare dalla Germania, dall'Italia, ma comprano preferibilmente dall'Italia perché l'italiano è abituato a farsi pagare a tre mesi senza far tante storie, mentre invece l'azienda tedesca vuole un pagamento pronta a consegna dopo l'Italia c'è la Francia con oltre 3 eh, miliardi sono esattamente 3 miliardi ,7, 7 di euro infatti Macron ha l'Iran in mente la Germania con 3 eh, miliardi di euro la Spagna con 2 e l'Olanda con 1, 8 quindi eh, è un paese che eh, compra dall'Unione Europea e eh, un paese che è interessato molto al Made in Italy in particolare e ai prodotti di Russia l'Iran, l'Iraniano ha un'attenzione al Made in Italy e alle cose belle alle cose stramante quindi ci sono veramente tantissimi prodotti che possono essere esportati prego dunque la mia domanda invece riguarda la Russia perché ora appunto con la situazione che si è creata la Russia bene o male pare un alleato di Iran però uh, vorrei, volevo più o meno approfondire diciamo, quello che invece è il feeling che la popolazione iraniana ha verso i russi perché cioè, il rapporto storico da quello che so non è stato proprio idiliaco anche per semplici motivi geopolitici comunque vista la vicinanza cioè, è ovvio che tra due potenze ci siano comunque gli scontri soprattutto due potenze esterne verso il carrozzarista ma eh, di nuovo, la storia serve leggere il presente. Eh, nel 1800 ci sono state una serie di guerre tra la Russia nazarista e l'impero persiano che si concludono nel 1828 col trattato di Golestan e col trattato di Turkmenchai. Con quell'accordo l'impero persiano perde l'attuale Azerbaijan l'attuale Armenia e l'attuale Georgia, quindi tutto il Caucaso meridionale eh, e quello mette un po' in difficoltà lo scelperse, quelli erano territori storicamente dell'impero persiano. Ma non solo, nel 1941, seconda guerra mondiale, l'Iran è neutrale ma le truppe sovietiche invadono l'Iran in dall'alto e le truppe inglesi invadono l'Iran in dal basso. L'idea è che gli alleati hanno bisogno di l'Iran come un corridoio per portare il risanamento a, a Mosca. Questa situazione che si crea porta un'enorme caressia in Iran, non perché manchi il cibo, ma perché l'Iran è in Iran, in grande cinque volte in mezzo d'Italia e per spostare le derrate alimentari ha bisogno dei mezzi di trasporto. Gli inglesi si approfittano delle ferrovie che hanno fatto costruire il Sacha e di tutti i mezzi di trasporto e dei pezzi di ricambio, per cui per gli iraniani diventa impossibile trasportare le derrate alimentari verso anche l'altra del paese. Questa situazione che si crea è raccontata in un libro bellissimo che è uscito l'8 marzo di quest'anno, che vi consiglio, che si intitola Su Vashun, di Simin Daneshwar, lo ha pubblicato Francesco I, scrittore. Su Vashun, vuol dire lamento funebre, ed è la storia in prima persona femminile di questa donna Zara che si trova, Zafra, che si trova a vivere con l'occupazione. Sì. L'altra cosa, adesso non, non so farvi considerazioni geopolitiche, però gli inglesi a un certo punto finita la seconda guerra mondiale, se ne vanno, I russi no. e per mandare via le truppe sovietiche al nord dell'Iran, lo Shah di l'ultimo, Mohammed Reza, manda la sua sorella, la propria sorella gemella, a discutere con Stalin, ed era la principessa Shaf e Stalin scrive poi una lettera a Sciali Pesti dicendo ne avessi io di diplomatici come tuo sorella sì. per cui c'è molta diffidenza nei confronti dei russi anche perché i russi vendono gli S-300, gli S-400, gli S-400 li hanno venduti sia all'Iran sia ai Sauditi per cui alla fine i russi fanno il doppio gioco Però il nemico del mio nemico è il mio amico, quindi nel momento in cui Trump si mette contro l'Iran è ovvio che si sia creato questo asse non solo tra Iran e Russia, ma anche con la Turchia, anche con il Qatar, perché dall'altra parte ci sono invece Washington, uh, Israele e gli altri. Quindi, insomma, sono alleanze anche un po' bizzarre, se volete. Non ho risposta a tutte le domande. Per cui Dunque io ero interessata a capire invece qual è la condizione dei kurdi in Iran, nel senso si parla dei kurdi in Turchia, kurdi in Siria moltissimo, curdi in Iraq anche nella relazione precedente abbiamo un pochettino delineato come sono uno nessuno e centomila questi kurdi, Mi interessava invece la condizione e qual è il tipo di pressione in Rogerata appunto dei kurdi e la relazione con gli iraniani. Grazie. Guarda, io non ho lavorato, mai lavorato sui kurdi iraniani, ho avuto ospite Basman Dobadi, eh, che è un regista iraniano eh, kurdo, mia, che era venuto appunto a presentare i suoi lavori Il tempo dei cavalli ubriachi, non so se l'avete visto, è un bravissimo regista e lui ha lavorato, proprio ha fatto documentari, è stato uno degli allievi delle aiutate di Abbas mia anche, ha lavorato sempre sulle montagne dei Cursi, del Cursi ha lavorato come al Abbas e lui qualche anno fa eh, mi ha detto che lui come kurdo iraniano non vuole lo scorporo del Kurdistan iraniano dall'Irano, cioè lui si sente iraniano e kurdo, avevamo scherzato sul fatto che io mi sento, uno si può sentire che sono italiano e milanese, italiano e lombardo, però non è che necessariamente perché ti senti lombardo vuoi che la Lombardia esca dall'Italia. Eh, però ha molto cambiato in questi ultimi anni, in questi ultimi tempi anche con la prospettiva appunto di un Kurdistan indipendente eh, e l'impressione che ho, ma anche leggendo i di Elievi Carmon che è un giornalista, uno studioso eh, israeliano che ho pubblicato anche un bel articolo italiano qualche anno fa è che Israele e i Stati Uniti cerchino di fomentare il separatismo in questi paesi, l'Iran è un paese grande, che rappresenta potenzialmente una minaccia per paesi più piccoli come Israele, ma il problema di Israele è che è uno Stato confessionale, uno Stato ebraico. quindi l'idea è che se Israele non fosse l'unico Stato confessionale, ma se creasse per esempio uno Stato kurdo, uno Stato avaruita, uno Stato che so, sunnita, nel baluchistan iraniano, beh allora si spezzetterebbe il Medio Oriente quindi anche l'Iran se dovesse perdere so, il Kunzistan che è abitato da, da quel 2% di iraniani di al Araba, sarebbe molto più facile giustificare l'esistenza di uno stato ebraico confessionale ma sarebbe anche meno pericoloso l'Iran perché diventerebbe più piccolo per cui in Kurdistan come anche nel Baluchistan, nel Kunzistan ci sono separatismi che sono in parte sostenuti anche Per cortesia se può dirci qualche cosa sul rapporto fra il governo e gli intellettuali in generale, quindi la reg i registi, gli artisti in generale, ed anche come si pone rispetto ad esempio alla ricerca scientifica. Non sono domande troppe alte, cioè, ci potremmo fare un corso all'università, anzi sulla ricerca scientifica, in gran eh, poi dipende su questioni sensibili ovviamente c'è cioè, maggiore controllo del governo però non è il mio capo, non, non faccio ricerche scientifiche in Iran, non sono in grado di dirglielo. I registi, un po' come dappertutto in questi posti, già far è il resto domiciliari, non può fare film, ma, eh, ci sono invece registi come Ascar Faradi che ricevono dei premi importanti a livello internazionale. Gli scrittori? Gli scrittori, chi li dipende? Ci sono scrittori che stanno all'estero e scrivono magari di argomenti ci cioè sono scrittori in Iran che invece cercano di non toccare argomenti sensibili, c'è cioè la censura in Iran ovviamente, quindi dipende sempre dal profilo che una persona vuole avere, certo è che chissà in Iran cerca di tenere, non dico un profilo, ah va sono quanti vincere premi prestigiosi, però cerca di fare un certo slalom rispetto alle regole che ci sono in quel paese, insomma, non puoi stare in Iran e scrivere romanzi di sesso, piuttosto che politicamente cristiani. non so. Poi, non so se lo sapete, io non sono uscita a scrivere un pezzo, perché non sono voluto, però Darius che è il più importante filosofo iraniano, è morto una decina di giorni fa aveva quasi 80 anni Berushai Ghan è uno dei massimi filosofi iraniani che viveva a tra Trattacic e Teheran un personaggio straordinario mi ricordo se è stata casa sua a Teheran e lui ha scritto uno dei libri secondo me più importanti che è eh, sulla schizofrenia culturale degli iraniani quindi sul fatto che l'Iran non sia l'Iran niente occidente di cui parlo anche nel mio libro Le donne in Teheran cioè l'Oriente inizia dopo, se andate in India, se andate in, in Iran, vi confondete con la popolazione, perché comunque la popolazione è europea.